Cari amici dell'acquario, il 2019 vi porterà delle esperienze di apertura dal punto di vista spirituale o filosofico, interessanti percorsi interiori, viaggi, nuovi studi, tutte opportunità che il nuovo anno avrà in serbo per voi. Il vostro bisogno di stabilità potrebbe dirigersi verso una centratura interiore, potrete trovare il vostro equilibrio proprio nell'accettazione del cambiamento come parte integrante della vita. Vi saranno momenti, soprattutto nella primavera, in cui vi dovrete confrontare con importanti cambiamenti. Che potrebbero addirittura mettere voi in difficoltà, voi che amate così tanto le novità e le trasformazioni. I nati nel corso della prima decade saranno i più coinvolti nel processo di cambiamento. Anche l'estate vi porterà delle sfide sorprendenti, forse non tutte facilissime, ma vi saranno anche molti nuovi incontri e scintillanti esperienze che vi aiuteranno nel percorso. Saturno e Plutone nel decimo campo vi guideranno in un percorso di introspezione che creerà le basi per una completa ristrutturazione all'insegna dell'accettazione e del rispetto nei confronti del diverso. Dovreste avere un certo sostegno sul piano economico, grazie a giovi in amichevole aspetto, ma non fatevi prendere la mano e mantenete attenzione e oculatezza, soprattutto nel corso della tarda primavera. Gennaio, l'anno si aprirà all'insegna dell'energia, Marte in aspetto favorevole della terza casa vi spingerà al movimento e al bisogno di espansione in nuovi ambiti di conoscenza. Giove nel vostro undicesimo campo avrà già iniziato ad ampliare il vostro giro di conoscenze, anche se Mercurio in dodicesiva vi farà rimanere ancora un po' guardinghi e preferire ascoltare gli altri piuttosto che parlare troppo di voi stessi. Febbraio, soprattutto nella prima parte del mese, vi darà un nuovo sprint. Dal punto di vista intellettuale vi sentirete apprezzati e accettati dal mondo esterno. Nella seconda parte del mese, attenzione ai colpi di cola, coda in cui potreste chiudervi a riccio a causa di un contraddittorio per voi difficile da gestire. Marzo, per i nati nella prima decade inizieranno le montagne russe. Nella, nella prima parte sarete forse entusiasti, ma attenzione, Potrebbero anche rivelarsi più destabilizzanti del previsto e potrete rimanere a bocca aperta nell'osservare le novità che il fantasioso Urano ha in serbo per voi. Aprile. Sarà un ottimo mese per fare una riflessione sulla vostra vita e prendervi un po' di respiro in santa pace e anche qualche breve sprazzo di solitudine, tanto per tirare un po' il fiato. Maggio. Marte vi sostiene dai gemelli, dandovi energia e creatività. Ma potrete percepire una certa difficoltà a comprendere il prossimo vostro e rimanere sbigottiti da reazioni per voi difficili da concepire. Andate oltre e vedrete che giugno vi porterà un chiar il chiarimento necessario. Giugno, quindi mese di chiarimenti, di aperture affettive, potrete dedicarvi con impegno e soddisfazione nel lavoro e anche nella cura del vostro corpo. Luglio vi si apriranno interessanti opportunità di lavoro. Qualcuno potrebbe non comprendere le vostre reali intenzioni e porsi con modalità competitiva. Non prendetevela personalmente e vedrete che con il tempo si ridimensionerà anche questo fraintendimento. Agosto, un mese di incontri interessanti, ma si sa, ogni testa è un mondo a parte e potreste percepire la difficoltà di accogliere visioni tanto differenti dalle vostre. Accettate le sfide, cercate di raccogliere le forze e se possibile riposate. Settembre, vivrete una prima parte del mese con forti spinte trasgressive e un forte bisogno di libertà fate attenzione a non infrangere troppe regole che il quadrato del legalitario Giove potrebbe portarvi ad uno stop forzato ottobre ha in serbo per voi ottime soddisfazioni in campo lavorativo o in qualsiasi campo nel quale ambirete realizzarvi vi sentirete innalzati percepirete in voi un nuovo coraggio una sferzata di carica che vi seguirà fino alla fine del mese novembre passione, nuovi incontri e tanto riconoscimento sociale vi sentirete soddisfatti e rigenerati dicembre userete l'ultimo mese dell'anno per sviluppare un profondo discernimento e comprendere le cause di tanti avvenimenti che avete vissuto nel corso dell'anno.